Questa Madonna. nimbus va? Vuoi provarla? Sì, dai, fammela provare. Occhio che parte veloce. Oh, mia, Occhio. Oh, oh, oh. Eh, comunque, a parte gli scherzi, sapete perché? Si chiama Nimbus 2000 questa pala? Vedete il manico? Ha una curva. Talmente l'abbiamo usata. Perfetta per il cavolo. Che è diventata. <ride> fa vedere. Ma qua, è, è qua dove fa la cugnibada. Puff, guarda lì. C uguale. Mamma mia! Benvenuti in questo nuovo video ragazzi Siamo venuti al Monza Pizza Bike Park In questa giornata primaverile Nei miei video il sole al Monza Pizza Bike Park Non vuole mai esserci E vi dirò Finalmente dopo tantissimo tempo Abbiamo scoperto i panettoni L'unica cosa è che come al solito La curva ragazzi è Abbastanza martoriata Come potete vedere Quindi ci rifacciamo la curvettina Intanto che facciamo ancora Ci ricarichiamo un po' con la barrettina di The Protein Works e Iniziamo a lavorare Non so se te la meriti Albi eh. Dai vengo lì Vengo lì Vengo lì eh! Triple chocolate brownie È veramente Pazzio lo Mamma mia In descrizione c'è sempre il link Ricordatevi Noi ci vediamo dopo la sigla Piccolo retroscena ragazzi Lo vedete? È l'alboreto Si inizia a lavorare E l'alboreto dove va? Come al solito si rivela il nostro amato Paccoreto Uh, veloce! Oh, Johnny! Vai Alboreto! Vediamo se è in Gaporeto oggi Vediamolo il nostro eroe Eccolo! Oh, oh, oh. <ride> Eccolo uh -huh. È la prima volta che il bolletto passa tutti i panettoni Lavoro direi prime Però guardate già adesso come cavolo si è già asciugata la curva Questa curva qui sempre si secca Oggi lo sai che è il compleanno Di Enricchi eh. Dieci glielo ho già dati Voi dovete sapere ragazzi che al compleanno delle persone c'è un rito Certo Oh, che ecco. okay, non è quello là di cartellare. Eh, eh allora è sempre cartella La. per ogni anno che fai. Eh, una secca di Mauro. E dopo, dai, tra un po' devo andare a fare l'aperitivo, quindi magari prima di andare via un po'... Per festeggiare, dai, per sì, festeggiare. Adesso che giro in moto mi viene da uscire whippare e inclinarmi in rampa come in moto Ma scusami una cosa ma tutte le volte che devo fare un video al park Se non arrivo un temporale a metà pomeriggio Non è contento il video no. Madonna si va veloce oggi sti panetti Oggi io ho deciso di fare il video al park solo perché l'alboretto mi fa Se viene ste, io faccio 3-6 sul mulch Ah! Però devi farlo anche te Quindi fai vedere a tutto il tuo pubblico la legge del 3-6 In teoria la legge dice che non importa dove, quando e perché Ma il primo 3-6 è sempre perfetto E poi, tra la legge c'è scritto anche sotto in piccolino <ride> Che tutti quelli dopo il primo fanno cagare Non da <ride> alterire la scotoletta, pesce Anche nella tua testa, oggi questo è il primo ed è chiuso, lo sai anche te La legge mi è entrata Si è entrata? Sì, sì A posto Per un cazzo E le leggi alboretiche non funzionano mai Dobbiamo cambiarla, mi sa, questa legge <ride> Devi farlo sul mulcio Albi, È il primo sul mulcio, quindi sarà perfetto Esatto alboletto. Vado, vado Dai, mostraci un altro se hai alboreto <ride> No eh, Oggi dovrebbe farlo sul mulcio mulch, non so Di tutti i giorni che hai fatto 3,6 Oggi è il peggiore Oh, quasi giusto Cosa hai da dirmi? Se chiudo prima io tra sei sul bag Tu vai diretto sul mulch e lo provi Mi hai convinto a chiuderlo Sì, però se tu poi lo chiudi anche te sul bag eh, Esatto, la reazione a catena è Tu lo fai prima no, di me, io vado sul mulch e tu no, mi segui io. No Eh, però figaro Oh Non è A su tutte e due le ruote! Non è A su tutte assoluto... No! Com'è qua? Com'è? Mi hai convinto? Ora sono cazzi tuoi! Mi convince sapere, sapere che devo farlo sul duro dopo. Tu devi pensare che l'hai già chiuso nel lontano 2019? Ah! Ditogli di qualcosa Per favore dai Non è possibile Muoviti Scusa tu adesso sbruffoneggi tanto Tu l'hai fatto giusto? Ne fai due o tre qui E poi anche te sul duro Grazie Ma no, no niente Nessuna scusa oggi ragazzi Mauro glielo concediamo uno sul bag Ancora Alboreto. Alboreto? Al eh. boreto Dai vai Albi Oh Ok, Per favore prognostici Terra 90 gradi e cotoletta Ok. Tu. Lo chiude da, Entra direttamente nella finestra della scuola <ride> Tu ricordati che è Imperia Senza averlo provato per mesi eh. Quando l'hai provato la prima volta l'hai chiuso Sei stressato mentalmente Dai Albi ne hai fatti un botto L'unica cosa che devi fare è girare Albi Dai gira gira gira dello stretching è mancato un po' il respirello ma poco Fatto... questo Guarda. è il motivo per cui il toto mi dice sempre di girare di più e adesso lo farò mi sa dai oh no no Era abbastanza giusto nel frattempo abbiamo anche il nostro ste ok ste fa uno speed check e nel frattempo come potete vedere sta arrivando l'uragano dobbiamo riuscire a chiudere il 3-6 dell'alboreto prima della fine del mondo ragazzi dai albi no la mia bici, poverina. Povera cipollina. No. Almeno non possono lamentarsi che non l'ha uso. No, no. Cosa fa ste? Adesso manda tre anche lui. Anche lui è la prima, Just vediamo. Ho sì, oh, 100 anche lui. Oh, mio Dio. Madonna, che tuona, oh, mio Dio. Madonna, ma molla la bici non se non bene, giri. Si eh? molla un cazzo. Spallatina. Si, sì, ma molla la bici se non giri, grazie. Ma non lo so io che non gira Minchia, non stavi girando. Eh! eh tanto. Tanto. Gira, molla, molla oh. Adesso che state cartellando di prepotenza entrambi Adesso vero, mentre... si resetta C'è un bello da zero Fate sul bag Poi si ritorna sul mulch no, no, C'è cioè l'alboreto lo faceva giusto fino all'altro giorno Oggi che filmiamo lo sbaglia Oh oh oh Oh oh cazzo è sbagliato ah! Questa qua è, è la pressione È la pressione? È la pressione Follow campo l'alboreto ah, è anche giusto Ti è venuto in mente che cosa? Come la facevo l'altro ieri Cosa sbagliavi? Quando do lollata Girare so bene il culo. bacino Il bacino non è il Bacino <ride> I miei guanti, eh, non devo farlo. Non devo farlo. Oh. Dai. Dai, p***o, p***o. porca la fe. Allora, io mi incazzo? Ma non mi viene la prima? Perché in contest non c'hai molte opzioni. Devi farlo alla prima. I trick voglio che vengano alla prima, non dopo 10 tentativi. Alleluia! Torno da te. Allora ti faccio vedere allora i progressi Oh! Oh! È un fotomontaggio, non è vero È allora, un fotomontaggio Mostraci i progressi alboretici oh, oh, va bene Sì, ma tu non ti metti nella cazzo di testa Che non ti verrà mai nello stesso modo sempre tutti i giri Ma è E va bene! hai visto che non è successo niente in aria Figa, continua, mantieni la rotazione e rimani concentrato vabbè, ne faccio un altro Onora i miei guanti Di nuovo Onora lì Oh. oh! Così cazzo Si va di là? Si va di là ragazzi Si va Qui lo dico E qui lo nego Qui lo faccio Dai. Se tu fai tre e lo chiudi alla prima Motivami Ti faccio flip un whip Senza provarlo Vale anche per me? Esatto uno di voi due che lo chiude Vai, Albi! No molla no, Mollala hey. tutta Albi Oh Oh, no, oh. No. oh. Questa l'ho sentita io. Più che schienata direi. Hai presente il pugno nei reni che ti tirano i tuoi amici quando vogliono darti fastidio? Sì, però sembra Capo di abbia entrato 25 sì. in posti Asato. diversi. Bravo. Si gira Albi, devi girare e guardare il landing. Ah, molla. Bravo. No, molla. No, non cadete come l'alboreto, grazie. In modi peggiori possibili e immaginabili. Come al solito incastro reto se non si incastra nella bici, non è contento. Come si fa a 3-6? E si tiene sta cazzo di bici fino a, Finché non vedi il landing Dai riesce alla rampe la molli, eh Dai Convinto Dai Vai albi! Dai, Dai riesce alla rampe la molli, eh ah? no, no Non sono convinto Non, sono... non sei convinto Guarda come, come si sta distruggendo mentalmente No oh, molla molla Oh no No No ho detto molla, molla perché pensavo cadesse come prima. E invece l'ha salvato. Un eroe per adesso ci ha chiuso. No, anche se ha fatto male, però l'hai chiuso e quello è importante. Anche se non l'hai fatto la prima, eh. lo faccio lo stesso. Così ah. almeno, perché sono qui a prendere freddo, non ho voglia. Vai, la madonna. Quanto tempo che non lo faccio sul duro eh L'unica cosa che sbatta di questo volta è che è piccolo per fare questi terry Quindi devi fare tutto tipo boom boom, boom eh, Velocissimo e prendi pedale e terri. Cioè ragazzi lo, lo capite quest'uomo? Eh Io faccio fatica a saltare sul piccolo Lui arriva, fa i salti sul grosso eh. e è piccolo eh. uh, Mi piace comunque Alla prima senza farlo boh da un sacco di mesi qua È, è la mentalità per i contest È, <ride> è più un gioco mentale che tanto chiude Perché altri che tanto lo sapevo già fare Ah, Ma vuol dire che anche l'hai assimilato bene Esatto, speriamo Poi in contest così esatto. la vita Allora andiamo a vedere Abbiamo un essere che potrebbe È infortunato ragazzo ah. Vediamo quella mano sì, dolorante perché. Non so Lo vedete? Una Canto piccola protuberanza. Qua. Così impari a, a, a... No, a mettere le mani nei raggi. Ragazzi, comprate Industri 9, sono delle ruote resistenti. <ride> Anche alle mani dell'alboretto Spezzo una lancia a favore delle persone che fanno 360 in skatepark Cioè, flip c'è cioè il momento che devi mandarlo, ok? 3 minchia, e la velocità e ti cambia tutto il 3 6. E l'ollata. Poi devi Molto girare bene tech. il bacino. Poi devi guardare dove sei. 3 è sempre diverso, mentre flip riesce a farlo sempre uguale. Però, insomma, credo che questo video. Video, faccio un pochettino vedere cosa c'è dietro per un nuovo diciamo. esatto. Comunque, ragazzi, adesso la batteria che sta morendo, ho oh, lo 0%. Cioè, avete visto l'alboreto che è cartella, quindi oh, mettete un po' di mi piace perché è dispendioso fare questi video. E arriveremo a un prossimo video dove l'alboreto ci richiuderà. 3-6, ve lo prometto. Parola di Alboreto, ragazzi, parola di pollice negro. Parola di Police verde. Ciao, ragazzi, bella alla prossima.